Ciao sono Marco, questa è una mattinata meravigliosa e sono a spasso col fedele amico a quattro zampe motrici a trazione integrale King, sta qui davanti a me, è ancora fresco quindi si può stare bene in questo boschetto poi si sta veramente bene, è meraviglioso, voglio condividere con te un'idea, un concetto questa mattina ed è un po' legato a quello che disse il grande Mohammed Ali a proposito di impossibile, lui diceva che impossibile non è per sempre impossibile, non è per tutti. Impossibile è soltanto un punto di vista. Credo sia vero, sì, sono d'accordo. Proprio perché non esiste cosa è vero e cosa non è vero. Esistono cose in cui noi crediamo e cose in cui noi non crediamo. Difatti, se noi in qualcosa non ci crediamo, è un po' come se non esistesse. Ed ecco perché è molto importante credere perché fa entrare a far parte della tua realtà tutta una serie di possibilità se credi sarà possibile se non ci credi e diciamo che è tutto inutile tentare anche esistono cose in cui crediamo e cose in cui non crediamo quindi possibile o impossibile vero o falso è molto molto soggettivo per quello che riguarda la realtà che ognuno di noi vive quindi bada bene a quel che credi perché quel che credi sarà la tua realtà. Volevo condividere con te questa pillola questa mattina e spero di esserci riuscito nel migliore dei modi. Io continuo la mia passeggiata insieme al amico a quattro zampe e non mi resta che salutarti. Con un abbraccio, ciao. Arrivo, arrivo.